Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di scuola e nella fattispecie di mense scolastiche, quindi di mensa scolastica sostenibile. I bambini eh, sviluppano le loro abitudini alimentari sin da piccoli e eh, quindi... Mh, sappiamo benissimo quanto importanti siano queste abitudini alimentari perché poi sia le sane che le cattive abitudini ce le portiamo dietro eh, lungo tutto l'arco della nostra vita quindi è fondamentale nelle fasi iniziali della vita mh, eh, come dire, istituire una sana abitudine alimentare per avere un uomo sano nel domani. La stragrande maggioranza dei nostri figli frequenta il tempo pieno a scuola e quindi eh, assume a scuola almeno un pasto quotidiano. Vediamo quindi come sia importante che la cura e l'attenzione nel regolare l'apporto calorico e nel vigilare sulla qualità degli alimenti che vengono somministrati nelle mense scolastiche sia di fondamentale importanza. L'assunzione del pasto a scuola, alla mensa, è per noi non solo un momento delicato legato alla nutrizione, ma è anche un momento educativo, perché appunto cerca di... Eh, instillare nel, nel bimbo eh, l'abitudine ad una corretta alimentazione. Intanto vogliamo riorganizzare gli spazi dove questi pasti vengono assunti nelle scuole, quindi nelle mense, in modo tale che il cibo venga sporzionato eh, al momento e sul posto piuttosto che arrivare già preconfezionato spesso da diversi chilometri di distanza. Intendiamo costruire un centro cottura comunale capace di erogare almeno 4.000 pasti al giorno, questo per soddisfare le esigenze sia delle scuole del territorio ma anche eventualmente eh, di quelle scuole del, dei comuni limitrofi che ne facciano richiesta intendiamo partecipare come comune alle spese dei cittadini per la mensa scolastica e vogliamo reintrodurre la tariffa agevolata per le famiglie a basso reddito, quindi cooperare, quindi contribuire con i genitori e fare in modo che i genitori contribuiscano con l'amministrazione al pagamento del pasto per i propri figli, ciascuno secondo le proprie possibilità. Vogliamo rimodulare fino alla fine del contratto in essere i menù con una corretta definizione delle ricette e delle grammature che vengano differenziate anche per scuola. Vale a dire che un bimbo che frequenta l'asilo certamente ha bisogno di un apporto calorico diverso rispetto a, quelle, a quello di un bimbo che frequenta la scuola elementare. E al rinnovo del contratto per la fornitura del servizio mensa eh, vogliamo ehm, che venga data preminenza, quindi preferenza a quei prodotti che provengono da agricoltura biologica ed ecosolidali e possibilmente che siano coltivati nel nostro territorio, quindi a chilometro zero questo è in sintesi ciò che noi intendiamo fare per la mensa sostenibile un, eh, un saluto a tutti e ci rivediamo alle prossime pillole di programma elettorale